Don Ernesto in genere quando introduce la preghiera dice sempre che è una preghiera di ringraziamento ringraziamo il Signore e poi dà una motivazione per cui ringraziamo il Signore Quest'era sera diceva di ringraziare il Signore per il fatto che stiamo insieme mi veniva però da pensare ma abbiamo il desiderio di stare insieme no vabbè, no, non rispondiamo cioè ognuno risponde poi nel suo cuore perché se qualcuno dice di no poi che facciamo cioè veramente ringrazio il Signore di star che io voglio stare insieme a quella persona che sta all'ultimo posto lì. E a che non bisogna rispondere. No, perché non è che stiamo cercando in questi incontri di scoprire l'acqua calda, no? il fatto che dobbiamo camminare insieme, non è che adesso è la novità di quest'anno degli incontri di case, catechesi che stiamo facendo. Eh, è la nostra vocazione, questa qui. Però stiamo anche vedendo, e lo sappiamo, che non è facile. Se vi ricordate, la volta scorsa vi disti proprio come un esempio banale. Proviamo a sederci vicino a una persona alla quale non ci siediamo mai però puntualmente ci siamo risieduti agli stessi posti Don Ernesto ha fatto anche ha messo il posto a due tipo treno, pullman però ci siamo rimessi comunque come stavamo ordinariamente capite? le provocazioni molte volte eh, o le diamo per scontato vabbè ah, hanno detto una cosa così tanto per dire e qualche volta potrebbe essere anche il Vangelo vabbè una cosa così tanto per dire Don Ernesto diceva che abbiamo da domenica scorsa, in questi giorni, fino a domenica prossima, ma sempre del resto con sfumature diverse, il Vangelo ci chiama a quest'amore vicendevole. Però possiamo dire, eh, vabbè, sono quelle frasi belle che Gesù ha detto, però sono frasi belle. Come abbiamo detto anche la volta scorsa, o la parola ritorna ad essere una parola, e non lo dimentichiamo che nell'economia della, del, della rivelazione che Dio si è rivelato, si è fatto conoscere, la parola diventa carne, la parola diventa un fatto. Se è vero che Gesù dice ciò che dice il Padre, quello che Dio Padre dice dall'eternità, che è un pensiero che noi purtroppo non riusciamo a capire, perché Dio parla un linguaggio che noi non comprendiamo, quel linguaggio si è fatto comprensibile attraverso il farsi carne di Gesù. Gesù di Nazareth, così come i Vangeli ce lo presentano, e anche qui Ernesto è stato una parola che adesso mi sfugge, ha detto che poi quella parola deve diventare nella nostra vita, noi dobbiamo diventare... No, no, adesso proprio l'hai detto, eh, codice, una cosa del genere, ha detto. Cioè, eh, eh. Gesù sulla terra, non è che lui abbia inventato chissà che cosa. Anche quando abbiamo ascoltato e poi dopo ci ritorneremo, quando ho detto vi do un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri, non è che l'ha invitato Gesù. Già nell'Antico Testamento nel Deuteronomio si parlava che eh, era necessario amarsi e volersi bene. Quindi Gesù non fa altro che con la sua vita rendere visibile quello che dall'eternità Dio ha pensato e continua a pensare nei confronti dell'umanità. Perché non lo dimentichiamo, molte volte, anche per noi, Dio è lontano, è inaccessibile. Sembra che Dio sta tranquillamente beato nel Regno dei Cieli. E Invece Gesù incarnandosi ci ha fatto capire che Dio non è che sta beato nel Regno dei Cieli, ma Dio si è coinvolto così tanto con l'uomo. Se già riusciamo a pensare alla stessa creazione è il primo atto di coinvolgimento di Dio nei confronti dell'uomo. E siccome questo sembrava ancora lontano, allora a un certo punto, come ci ricorda eh, San Paolo, quando venne la l'alpinizia del tempo, Gesù è venuto in mezzo a noi. Dio che si incarna. Quindi allora Gesù è, la, potremmo dire, la parte fisica visibile di Dio invisibile. Per dire che cosa? Che la parola si fa carne. Ogni parola che noi diciamo e ascoltiamo, poi dall'orecchio deve passare nel nostro cuore. E dal nostro cuore poi deve diventare azione. Vedete, il paradigma è Maria, quando c'è l'annuncio dell'angelo. L'annuncio dell'angelo. L'angelo parla a Maria... Quindi l'angelo rivolge a Maria una parola, non è una sua parola ma sta portando la parola di un altro, Maria ascolta quella parola e quella parola si fa carne. Qualcuno potrebbe dire ma quello non è un processo biologico, non è semplicemente un processo biologico perché lo sappiamo lì come la realtà che interviene. È Maria che aderisce completamente al progetto di Dio e attenzione, aderire al progetto di Dio non significa che io fin dall'inizio ho capito quale sia il progetto di Dio o in che modo questo progetto si svilupperà. Dare la propria adesione al Signore significa mi fido di Lui e per quella strada che io cercherò di comprendere, ma giorno dopo giorno. Lì cerco di cogliere in quella strada, in quella... Quotidianità alla fedeltà di Dio, a quella promessa che lui ha fatto quando lui, non io, quando lui, non noi, quando lui si è impegnato con noi. Noi forse molto leggermente possiamo pensare che, no, bene, allora mi impegno, eh, cerco di fare una vita un poco più santa, una vita un poco più buona, eh, cerco di fare qualche peccato in meno, cerco di andare un po' più in chiesa, accontando il parroco, anche pure a fare una catechesi e quindi mi impegno nei confronti di Dio Siamo proprio fuori se pensiamo questo è Dio che si impegna con noi San Paolo dirà quando eravamo ancora peccatori ha dato la vita per noi quando eravamo ancora peccatori dice ma adesso non lo siamo più per grazia siamo salvati e se per grazia siamo salvati allora capite che cosa non ci darà ancora di più se quando ero peccatori ha dato la vita per noi. Allora, il problema molte volte non è se effettivamente Dio c'è o non c'è, ma il problema è se effettivamente io, io do consistenza a Dio. Può sembrare strano. Quando dicono ma Dio non c'è, qualche volta lo dicono verso di noi che sanno che noi poi andiamo in chiesa. Siamo che noi facciamo un certo cammino, no? Dice, quasi come se noi poi dovessimo difendere Dio. Però guardate bene, quando dicono Dio non c'è, probabilmente quello forse indirettamente è un'accusa che noi dovremmo sentire di volta noi, perché quando dicono Dio non c'è, forse stanno dicendo tu non ci sei. Quindi allora forse dovremmo riscoprire qual è il nostro posto come uomo, come donna, come credente, all'interno del contesto storico, sociale, ecclesiale, nel quale mi trovo a vivere. Capite? È facile indossare un abito per una situazione. Indosso un abito per una cerimonia. Finisce la cerimonia, l'abito lo tolgo. Quando abbiamo ricevuto il battesimo, Pure lì ci è stato dato un abito, però nella liturgia c'è una realtà durante qualsiasi celebrazione. C'è una che precede, prepara, poi c'è la realtà vera e propria che si celebra e poi c'è una realtà che si chiama riti esplicativi, cioè segni esteriori che manifestano esteriormente ciò che è avvenuto interiormente. Nel battesimo, quando siamo diventati figli di Dio, noi siamo stati rivestiti interiormente della vita di Dio. Esternamente poi ci è stato fatto un segno, il sacerdote ci ha messo la veste bianca addosso, è stato detto questa veste bianca sia segno, quindi una cosa visibile, della tua nuova dignità. Quindi nel battesimo hai ricevuto una nuova dignità. Ora la veste bianca è il segno della tua visibile, La testimonianza che noi siamo chiamati a rendere al Signore non è un abito che io poi finisca la cerimonia e lo tolgo. Si dice il prete finisce la messa, la casula se la toglie, toglie la casula. ma non smette di essere sacerdote. Il cristiano finisce la messa, finisce l'ingondo di preghiera, non smette di essere cristiano. E questo, ripeto, veramente, quando poi ci fermiamo a riflettere e facciamo l'esame di coscienza, diventa molto bello. Non perché l'abbia realizzato, ma perché lo sento come quella tensione verso la quale io sono proteso. Domenica scorsa, durante la celebrazione eucaristica, abbiamo ascoltato una lettura, la seconda, dall'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, che non so se ve la ricordate. Se non ve la ricordate, vuol dire che non eravamo attenti, perché si ricordano le cose lì dove si pone attenzione. Però la rileggiamo. Mentre la rileggo, vi prego, se vi è possibile, di porre attenzione alle cose che leggo, se volete, alle immagini. Perché è una lettura ricca di immagini. E voi lo sapete, quando noi eh, un conto è se parlo un conto è se ne qui proiettassimo, la proiezione resterebbe molto più incisiva. Giovanni, in questa visione che ha avuto, ci ha, dato, ci ha proiettato delle immagini che adesso con la fantasia dobbiamo cercare di coglierle. Perché, vabbè, leggo. Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva, ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dei loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse, ecco, io faccio nuove, Tutte le cose. La prima cosa che viene da chiederci è questa, ma dice il testo che Giovanni ha una visione. Eh, fin dal dell'Apocalisse lui ha questa visione, dice è rapito in estasi. Ma Giovanni ha semplicemente una visione, sta fantasticando. O c'è una realtà che Giovanni sta presentando a questa comunità alla quale lui sta scrivendo? Perché vedete, il concetto di visione o di profezia, in un certo anche quel modo, se volete, noi pensiamo sempre che la visione è qualcosa che riguarderà ciò che deve accadere. Giovanni non sta dicendo quello che deve accadere. Giovanni sta dicendo quello che è già accaduto. Allora noi ci chiediamo, siccome qui parla, dice che non ci sarà più la morte, noi però la morte ne facciamo ancora esperienza. Allora Giovanni sta mentendo? Stiamo sbagliando noi a dare un'interpretazione diversa? O forse dobbiamo noi comprendere che cosa, che cosa qui si sta dicendo, se questa realtà si è compiuta o non si è compiuta. Perché non avrebbe senso, capite, ti propongo qualcosa che avverrà tra 10-20 anni, quando poi Gesù nel Vangelo ci ha detto, non prendere preoccupazione per domani, perché non lo sai se domani tu ci arrivi o non ci arrivi. Quindi se Giovanni mi dice che tra 10 anni ci sarà, non ci sarà più la morte, e poi io muoio domani, eh, che maledetta fa che tra 10 anni non c'è più la morte? Se adesso desse ad ognuno di voi uh, un biglietto della lotteria, però già quello vincente, ve lo dico che è quello vincente, e quindi ognuno di noi tornerà a casa con il biglietto della lotteria di 100.000 euro, voi lo sapete che quando c'è il biglietto io non ho ancora i 100.000 euro, dovranno passare i giorni poi devo andare in banca si pigliano un po' con l'oro di tasse però dopo poi ci danno quello che ci devono ebbè pure 100.000 euro poi se ne danno 80 va bene lo stesso però il biglietto della lotteria che voi porterete a casa adesso quando ve ne andate tenete in mano già gli 80.000 euro sì o no? e quindi iniziate già a fare il progetto con no? gli 80.000 euro che adesso che cosa comprerò un poco questo sistema un poco a casa mi andrò a fare pure una vacanza Vedi fate un po' di ragionamenti un poco, non, non risolverà la vita ma un poco più tranquilli sentiremo però gli 80.000 euro dobbiamo ancora ritirarli dalla banca però è già una promessa che li teniamo il problema è che quando durante la celebrazione ci dice il sacerdote il lettore che va a proclamare che ci sta dando il biglietto dei 100.000 euro e dobbiamo solo ritirarli noi non, ci, non progettiamo già convinti che i soldi li teniamo. E perché quel biglietto della lotteria stampato dallo Stato, perché così è scritto là sopra, mi dà quella garanzia? E quest'altro biglietto che viene letto durante la celebrazione questa garanzia non la sente. Giovanni, quando ha detto questa realtà, che ci sta presentando con queste immagini così forti, Giovanni, questa realtà che lui sta dicendo alla comunità, Giovanni, questa realtà lui le sta vivendo, perché la novità non è esterna a Giovanni, la novità è interna a Giovanni. Giovanni è il cielo nuovo e la terra nuova. Giovanni è la realtà dove le cose di prima sono passate e ne sono nate di nuove. Giovanni che in questa realtà quando dice e Dio sarà il Dio con loro capite che sta dicendo c'è cioè, l'appartenenza piena di Dio Dio sarà il Dio con loro come inizia il Vangelo Di Matteo sarà chiamato Emanuele che significa Dio con loro stiamo nell'ultimo libro dell della, della Bibbia, l'Apocalisse e stiamo tra l'altro al capitolo 21 che è il penultimo e poi ci sarà il capitolo 22 e sapete come finisce il capitolo 22? Che la sposa, qui parla, ho visto la sposa scendere dal cielo, che la sposa grida e lo spirito grida verso il Signore, vieni. Non dipende da Dio, dipende da noi. La novità lui ce la dona, perché ha detto Giovanni, e ho visto la Santa Gerusalemme, ora noi purtroppo Gerusalemme, noi pensiamo a Gerusalemme, la, la, la capitale, pensiamo la capitale che è Tel Aviv, la capitale. però pensiamo a Gerusalemme, pensiamo lì, la terra santa. Nella scrittura Gerusalemme era il popolo, la Chiesa. E dice Giovanni, io questa Chiesa l'ho vista scendere dal cielo, quindi vuol dire che è un dono. Qual è il dono che scende dal cielo? La redenzione, il fatto che siamo salvati, che siamo amati. Essere salvati, essere amati, è proprio questo significa che Dio si partecipa, si partecipa a me e a voi. Ed ecco la salvezza. Io sono salvato perché sono amato. Dicevamo l'altra scorsa, se vi ricordate, il problema è che quando noi pensiamo alla salvezza, pensiamo sempre a che mi manca qualcosa e la salvezza significa avere quella cosa. Quella cosa che mi manca, prego Dio e il Signore me la dà. L'abbiamo detto l'altra scorsa, non è questo, questo è un mercanteggiare. E purtroppo la preghiera l'abbiamo ridotta a mercato non un'appartenenza perché tanto è vero che il Signore poi dice chiedete prima il regno di Dio e le altre cose vi saranno date in più in aggiunta vi saranno date le altre cose invece noi prima le altre cose e come quello, no, sapete, una volta c'era questa cosa, eh, era legata, non so perché era legata alle castagne dice chi si comprava il cono di castagne poi ne dava due castagne in omaggio allora c'è, cioè, dammi prima quelle due in omaggio allora dammi prima le altre cose e poi eventualmente parliamo della comunione ho visto Giovanni la realtà la vede e quando tu quella cosa la vedi la vivi se quella cosa che tu vedi ti è entrata così nel cuore la vivi perché quando tu ami l'amore lo vivi tanto è vero che Gesù dirà vi riconosceranno da come vi amerete settimana scorsa e quando una persona è amata lo si vede quando una persona è amata. Come si vede quando una persona è abbandonata e non è amata. Lo si vede. Allora, proviamo a chiedercelo, ma io sono amato da Dio. E per favore non rispondiamo però dalla fase del catechismo. Cioè, mi provo un attimo a chiedere, ma io mi sento veramente amato da Dio. E poi, poi potrei anche aggiungere, in quale modalità, dove sper ho sperimentato, ho sperimento che il Signore mi ama. perché tanti dicono ho fatto tante preghiere però non mi ha esaudito allora non mi ama e se mi sento amato da Dio quest'amore che io sento vivo percepisco me lo consumo nell'intimità del cuore me lo consumo dentro casa mia o è così vero per cui vedo la città santa la Gerusalemme che scende dal cielo per cui non c'è più né sofferenza né lutto né dolore né affanno né morte mi ho detto la volta scorsa che il nostro, la nostra postura è quella pasquale noi, oggi è San Pasquale oggi è, noi dovremmo essere tutti pasqualini il nostro nome proprio deve essere questo Pasquale San Pasquale si chiama Pasquale tra parentesi perché lui è nato il giorno di Pentecoste, che anche noi una volta si dicevo la Pasqua rosata, così si chiamava Pentecoste. Perché tre Pasqua ci sono: la Pasqua dell'Epifania, la Pasqua che celebriamo e la Pasqua rosata. Lui nacque il giorno di Pentecoste, spagnolo Pasqua rosata, adesso mi e quindi Pasquale. Tu chi sei? Io sono un Pasquale. C'è uno che vive della Pasqua di Cristo. Il male è evidente. Per, per cogliere il male non è che dobbiamo fare un'analisi particolare. Il male si impone da solo. Il bene invece va riconosciuto. Ma il bene però, ecco perché la realtà già si è realizzata, perché il bene, il bene, è proprio questo fatto dell'amore di Dio che ha riversato nei nostri cuori. E l'ostacolo più grande stranamente al bene siamo proprio noi quando non viviamo di quest'amore. E guardate, chi vive l'esperienza dell'essere innamorato, fidanzato, sposato e qualche volta ha la sensazione di, eh, di non essere corrisposto nell'amore, è, è quasi un tormento quello. Perché dice, ma come io amo tanto e dall'altro lato è, diventa un inferno. Allora, la certezza la certezza, perché di certezza noi poi diciamo fede, no? La certezza è qui. La, la fede nel, nel, nel suo significato etimologico è qualcosa di saldo, di forte. È qualcosa sulla quale tu ti appoggi, come ti appoggi su, su questa realtà, su, sul pavimento qui. Quindi sono tranquillo che cammino il pavimento. E per fede ho fede che sotto comunque è, è, è pieno. è cammino. egli abiterà con loro. Abita con noi. Abita con noi, perché se io cammino con Don Ernesto e se veramente cammino con lui nella mancanza di Don Ernesto se io cammino con lui come il viandante che è successo? Che sono questi discorsi che state facendo lungo la strada? Ed ecco che anche se lui non si rende conto che a a lui c'è Gesù, però Gesù ci sta a fianco a lui. Perché c'è quello che si fa a fianco a lui e cammina con lui. Ecco perché noi non possiamo stare da soli. Per vocazione. Per vocazione e nel Vangelo di Giorgio Gesù diceva vi lascio la pace, eh, vi do la mia pace non come la dal mondo era da voi e il problema è noi, fateci caso quando pensiamo alla pace, no, pensiamo proprio a quella situazione così di benessere e di tranquillità dice ma sono una casa mi fate rimesso a questi belli in pace noi pensiamo quella sia la pace e poi fateci caso ci basta poco che qualcuno viene a bussare il campanello alle due e mezza del pomeriggio e già la pace l'abbiamo persa allora non può essere quella Capite l'equilibrio come poi è sottile? E quando dice vi lascio la pace, vi do la mia. E San Paolo dirà, Cristo è la nostra pace. Quindi venga pure a bussare al Signore i due e mezzi. Ma non perderò la pace, non perdo Cristo. E quella che viene a bussare al campanello, capite? Diventa una provocazione. È una provocazione vocazione posso solo immaginare quante provocazioni una volta venere a chiedere il certificato di un battesimo il giorno di Natale e un confratello nostro ha raccontato proprio l'altro giorno in Curia che mentre stava distribuendo la comunione ancora il fatto di andare ai posti un signore, quando chiesa mentre stava distribuendo la comunione, dice, mi servirebbero certificati ai battesimi, durante la comunione. E quando poi così, dice, ma scusi, non vedi che sono. E eh beh, gli ha risposto, ho busato un attimo e mi ha sido certificati. Nella nostra diocesi. Ora, se mi ha detto una fesseria, io l'ho detto a voi. Ma non credo che mi avete detto una sciocchezza. In quel momento, sì, c'è cioè, neanche la cosa... Uh, cioè, ma poi durante la, distribuire la comunione, capite? Eh, certo, noi eh, potremmo fare una poca faccia storto, non ci mamma mia, chi sta che Però voglio dire che noi non siamo da meno... No, non perché noi non ci siamo mai permessi durante la comunione, eh, da, ma ci sono altri luoghi che non sono meno sacri rispetto a dare la comunione. Il fratello, la sorella ha una sacralità. Se solo pensassimo questo, per quel fratello, quella sorella, il Signore ha dato la sua vita. E io dovrei amare quel fratello e sorella solo per questo fatto che il Signore, anche per quello, per quello, ha dato la sua vita. Come l'ha data per me. Però il problema, sapete qual è? Che io non, non, non ci credo tanto che ha dato la vita per me. Ricordate Simone, il fariseo, quando la peccatrice andò nella sua casa. La peccatrice è lì che la ripete Gesù e lui resta scandalizzato. E Gesù dirà, chi molto ama sono perdonati i peccati. Questa donna ha molto amato, perciò sono perdonati i suoi peccati. Invece chi crede di ricevere poco perdono, chiaramente ama poco. Del resto, ma io che cosa ho da farmi perdonare? Invece se, se, se ci rifletto, che il Signore per me ha dato la sua vita? Cioè, capite, il problema è che noi pensiamo che davanti a Lui siamo sempre dei numeri, l'umanità, a parrocchia di Casandrino No, ma davanti a Lui ci sta ognuno di noi, proprio singolarmente. Il Signore ci conosce, porta scritto sul palmo della sua mano i nostri nomi. Una volta vedo una scena bellissima. Era durante una celebrazione eucaristica, c'era proprio al, al momento delle letture, di lato, stavo seduto e c'era un padre, tutta la famiglia, aveva tre figli, erano piccoli, e il più piccolo lo teneva sulle gambe perché si era addormentato e gli passava le mani tra i capelli. Era una scena bellissima perché, forse un poco più delle mamme, però, vengono visto fare al papà, no? Quindi. Evidentemente se tu passi sempre la mano tra i capelli, ti rendi conto a un certo punto no? se il capello è fatto un poco più fine oppure un poco più doppio, e ti preoccupi. Oppure pensa così che viene qualche capello in mano, cioè, sto prendendo i capelli, sto prendendo i capelli, quindi è un padre che si preoccupa. Cioè Dio, se è vero che dice che conta perfino i capelli del nostro capo, ma ci verrebbe a dire, ma Dio non ha nient'altro di meglio da fare che mettesse a contare i capelli del mio capo. Sono delle immagini, ma però capite queste immagini come parlano? E questa è la fede. La fede, come ho detto altro, non è che costringo Dio a farsi credere. La fede è che io non mi rassegno a che Dio possa essere lontano. E tanto faccio che la mia vita diventa la presenza di faccio quello che farebbe Dio, ma Dio non lo fa, lo faccio io, non mi interessa, lo faccio io, però lo so che cosa Dio farebbe, ecco perché allora abbiamo la parola, e Dio sarà con loro, Dio non è con noi semplicemente perché abbiamo l'Eucaristia. dove due o tre sono uniti nel mio nome e io sono in mezzo a loro, siamo più di due o tre ma crediamo che la stessa presenza eh, dice Sarcosando un concilio, un documento sul, del, sulla liturgia, dice che Cristo è presente eh, nel ministro che celebra eh, durante quasi siamo ministri sacramenti e dice in modo particolare nell'Equarestia in modo particolare ma non dice che negli altri modi non sia presente c'è una presenza particolare lì e noi lo chiamiamo corpo, sangue, anima e divinità. Nell'altra realtà sacramentale abbiamo la grazia, ma anche qui è presente. E non perché ci sono i preti, perché sono i battezzati lì dove lui ha scelto di abitare. E quando qui dice. E Dio pone la sua tenda, no? con ecco, la tenda di Dio con gli uomini. Perché tenete presente che Giovanni che scrive il contesto qual è, lo sappiamo, era un contesto comunque di pastori, di, di nomadi, seminomadi, e non è che avevano la casa, siccome dovevano spostarsi. Era la tenda che si faceva. E capite, pure questa tenda implica pure una cosa, in un certo modo anche la provvisorietà della vita, oggi sto qui, domani starà là, cioè dire, noi stiamo qui, si fissi però è la realtà quella che è sempre in cammino e Dio sarà con loro eh, ed è bello poi alla fine quando dice ecco io faccio nuove tutte le cose ma se ci credessimo veramente eh, le cose di prima sono passate invece fateci caso come noi siamo relegati alle cose passate e quando tu sei relegato alle cose passate, sapete cosa diventano? Un peso. Proviamo a chiederci che cosa mi relega al passato, che cosa mi impedisce di essere nuovo. Prima di tutto credo che possa essere nuovo, cioè credo che alla mia età, dopo le mie esperienze, per me ci sia ancora possibilità di novità. Credo ancora che la mia vita possa essere nuova. Gesù nel Vangelo in Giovanni al capitolo 3 fa un discorso con Nicodemo, era un saggio. E Gesù dice a Nicodemo: Nicodemo bisogna rinascere dall'alto. E Nicodemo dice, ma come si fa rinascare? Gesù dice, ma come tu sei maestro se queste cose non le sai. E Nicodemo, che era maestro, è incapace di comprendere che si può rinascere dall'alto. Noi siamo capaci di comprendere che una novità di vita è possibile. Però la novità non che sarà una vita nuova, diversa, la novità è in questa vita qui, la novità è in quello che noi siamo, la novità è in quello che noi possiamo fare, la novità è fare con intenzione diversa quello che ordinariamente già facciamo. La novità non è che adesso cambiamo lavoro, o casomai che teneva 80 anni e adesso ne tiene 60, non è questa la novità, per questo però noi pensiamo. La novità è fare quello che tu fai, ma farlo tu in modo nuovo, cioè tu e il tuo spirito che è nuovo, la tua consapevolezza che è nuova. La fai per chiamato. Ricordiamoci noi, oppure guardiamo i nostri ragazzi. A un certo punto si niente, come si innamorano, vedete le cose che fanno, con quale spirito le fanno. Un ragazzo che la mattina, non tiene voglia, la mattina non ha voglia di svegliarsi, si è da accompagnare la fidanzata a scuola, vedete, se non si alza presto, perché l'ama. Poi passerà del tempo e anche lui si abituerà, e al ragazzo, vabbè, avvigliati ti venga più a dopo. Però quando c'è questa realtà dell'amore, le cose le fai, le fai proprio con amore. e quando le cose che fai con amore sono diverse. Io prova a pensare alla mamma mamma che sta lì a cucinare, a girare la pasta così, no, è una cosa che ogni giorno, però quando lo faccio lì la persona che sto amando e sta aspettando che sta arrivando, tra poco arriva, è, è il piacere che mangerà sta cosa e metterà in forza, ma capito quanto è buono quella pasta? Dice ma lui non lo saprà mai, ma non lo deve sapere lui, lo devo sapere io, non lo deve sapere lui. Queste provocazioni portano al cambiamento. Però le provocazioni le devo cogliere. Cioè devo comprendere che io sono chiamato a... E ogni giorno, devo, ogni giorno mi devo chiedere ma oggi sono chiamato a che cosa? Affinché questo bene che mi è dato io oggi come sono chiamato a condividerlo? O se volete stasera prima di andare a dormire... Quel bene che ho ricevuto oggi, come l'ho condiviso? L'ho condiviso. Fosse anche solo il fatto di essere presenti nel fare quello che stiamo facendo. Fosse anche solo questo. Facciamo un altro passettino avanti. Come Giovanni riesce a vedere questa realtà nuova? Perché se ricordate il Vangelo che abbiamo ascoltato sempre domenica scorsa, qual era il Vangelo? Quello lì, ah, ma è quello là dell'amore. Allora, Giovanni, quando Gesù ha fatto quel discorso che bisogna amarsi, era presente o non era presente? Secondo voi? Leggo il brano. Quando Giuda fu uscito dal Cenacolo, Gesù disse, ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio stesso è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Sembra un gioco di parole, però per adesso mettiamolo da parte. Poi dice, figlioli, ancora per poco sono con voi, vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli, se avete amori gli uni per gli altri. Giovanni, secondo voi, c'è quando Gesù fa questo discorso? Sì o no? Uno solo dice che non c'è, Giuda, che è uscito. Quindi Giovanni sente dire a Gesù che la risoluzione di tutto è amarsi gli uni gli altri. Quindi Giovanni comprende che la novità di vita è l'amore. E questo discorso, stiamo nell'ultima siena, stiamo nel Giovedì Santo, quindi, nel cenacolo, quando Gesù ha istituito l'Eucaristia, e quando ha detto che uno l'avrebbe tradito, Giuda esce allo scoperto, quindi c'è il tradimento. Capite davanti al tradimento? Gesù cosa dice? Amatevi gli uni gli altri. Quindi Gesù sta dicendo agli undici che stanno lì: Guardate, lo sapete che tra poco succede quello che deve succedere, tanto è vero dirà: Non sia turbato il vostro cuore, pure qui l'ha detto. Quindi, però, attenzione. Perché nonostante questo tradimento c'è qualcosa che rende nuovo anche questa realtà qui. Qual è? E amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Ecco perché Giovanni ha la visione. Ecco perché Giovanni è nuovo. Perché quella parola che ha detto Gesù e che lui ha ascoltato e anche che noi ascoltiamo, Giovanni l'ha fatta sua. chissà, forse quando Gesù ha detto questa parola dopo il tradimento no, di Giuda forse Gesù anche lì stava provocando i suoi discepoli ma forse loro non hanno colto la provocazione perché forse loro avranno pensato vabbè a un domani perché quando dice amatevi come io ho amato voi eh, Gesù come amato l'ha fatto proprio nell'ultima cena questo è il mio corpo spezzato per voi il mio sangue è versato per voi questo è il come la, la novità non è nell'amore la novità è quel come quell'avverbio come cambia tutto la rivoluzione è quell'avverbio quindi non è semplicemente amatevi perché si può amare anche in modo sbagliato Posso amare anche per gelosia. Eh, ma scusate, in non ascoltiamo, no, quel, la, mi ha amato così tanto che ma ci si è immazzata. Ed è amore quello. Quel, per la mente malata è amore quello. Allora qui è quel come, è la qualità. E la qualità non è un vago sentimento. Perché il vago sentimento, poi lo sappiamo, ti voglio bene, tu mi vuoi bene? E allora vabbè, la prossima volta forse neanche io ti voglio più bene. L'altro giorno ho letto un post, mi eh, ha fatto molto riflettere perché diceva così, molte amicizie finiscono perché uno non manda più il buongiorno all'altro. Siccome aspetta sempre che è lui che deve mandare il buongiorno, e poi dice quello poi a un certo punto non lo manda più, finisce l'amicizia. Perché l'altro poi non l'ha mai mandato, sempre come una risposta. Allora, capite? Se io aspetto sempre, sono sempre lì ad aspettare. No, l'amore non è stato ad aspettare. L'amore precede. Dici, ma quello poi non risponde. Non corrisponde. Ma non sono chiamato io a farmi corrispondere nell'amore. Perché io sono già stato corrisposto dal fatto che lui mi ha amato. Allora, vedete, ritorniamo sempre lì. Ritorniamo sempre lì. Allora, l'altro chi è? E io chi sono per L'altro. Un amato, un amante, che ha solo questi interessi qui, nessun altro interesse, se non questo. È la Chiesa, la comunità, è questo. Un luogo dove dovrebbe palpitare l'amore. Santa Teresina di Lisier, lei a un certo punto in cui si era ovviamente che aveva, dice lei voleva trovare la sua collocazione all'interno della chiesa. E lei dice, quando lo givete di San Paolo, dice, alcuni sono apostoli, altri sono profeti, lei dice io vo volevo essere tutto, volevo essere apostolo, volevo essere evangelico, però si conto non potevo essere tutto. Poi a un certo punto, ah, proprio in un momento così di, di pure lei veramente ho capito. Se mancasse l'amore. Se non ci fosse l'amore non ci sarebbero i martiri, non ci sarebbero i profeti, non ci sarebbe nulla. Nella Chiesa, mia madre, io sarò l'amore. Ed essendo l'amore sarò tutto. San Teresa aveva capito. Anche noi forse abbiamo capito. Si tratta solo veramente di avere il coraggio di non far finta di non capire e soprattutto di avere il coraggio che è possibile ancora. Niente è irrimediabile, per un semplice motivo, perché il Signore sta davanti a noi non sta dietro. E fin quando il Signore è davanti, ci attira sempre a sé. E quindi possiamo veramente vivere nella novità di vita che è Lui stesso.